Just see. gli studi dell'Istituto Cinematografico La Fornace. Buongiorno. E ovviamente ha perso con un bandana con SIS. E io direi che questa è una presentazione abbastanza improvvisata perché nemmeno um, il tempo di creare uno spot, diciamo, vabbè, ma non nulla, no, tanto. Paolo. Ovviamente li, li andrà in, in onda la replica. Io direi, innanzitutto, direi, due cosine velocissime su cos'è diciamo, l'istituto cinematografico La Fornace, è una cosa proprio velocissima. L'istituto cinematografico La Fornace per appunto è una um, realtà che non c'è, è, un, è una non entità che si, diciamo, si fonda solamente sul sito www.istitutoafornace.tv e abbiamo creato varie, varie cose come due penso, capolavori come il Veggini delle rocce e terra, terra, terra bruciata ovviamente dei delle rocce credo che abbia avuto più successo <ride> no vabbè perché quello forse è stato più conosciuto sì, che sì, che nel momento del momento di youtube o più... quello e la fornace tv è diciamo l'emanazione di questo istituto è l'emanazione televisiva perché attraverso questa, attraverso questa web tv che è nata penso per rimanere tale eh, verrà, viene, insomma, pro, viene distribuito tutto ciò che riguarda la produzione televisiva e, niente, però attualmente eh, abbiamo avuto leggo dal, dal, dalle nove perché non, ovviamente è un numero che non mi ricordo a memoria e abbiamo avuto una cosa come 230.000 minuti di visione, cioè Significa quanti, quanti minuti è stata vista la fornace di tv Da quando è stata creata? Cioè dal, eh, dal 2010 2000, 2010? Sì, 2010 e, No, anzi 2009, scusatemi E quindi niente, quindi diciamo che comunque è un numero sicuramente molto più alto di altre web tv locali Però comunque penso che l'intenzione sia quella di aumentare aumentare e magari creare per l'appunto un ecco perché questa presentazione questo palinsesto creare un palinsesto vero e proprio un'offerta una cosa ovviamente sempre amatoriale non qualcosa di personal, professionale anche perché non anche perché ecco abbiamo un istituto che non è nemmeno non esiste no? quindi non credo che si possa o, o, o si dà vita a qualcosa che è di più ma ci potrebbero gente mezzi, anche solo esatto, <ride> soprattutto quello. E niente, allora, prima di andare a fare una presentazione di qualcosa, io eh, più che altro una presentazione di cosa, eh, di cosa è stato fatto, perché penso che molti magari uno dice ah sì, cioè sta web TV ma ancora vede, guarda quattro cosine e poi non capisce tutto quanto. Eh, magari penso male di fare una presentazione anche di ciò che abbiamo intenzione di fare. Certo. Per esempio, già come istituto. Allora, mi accennavi, l'altra la presente presentazione che abbiamo fatto in modo molto più amatoriale di questa, perché anche se era già stata presentata parecchio, comunque stati diversi problemi all'inizio. Eh, questa comunque è la nostra seconda diretta in realtà per cui, comunque, siamo ancora un po' in rodaggio eh, avevamo in mente di fare... anche di ampliare l'offerta dell'istituto con dei videoclip sì. eh, L'idea l'idea di un videoclip musicale, in realtà uno avremmo già girato una volta ma poi non si era concluso perché non si era trovata la musica noi eravamo sì. stati bravissimi a fare il nostro video, poi la canzone non più era più arrivata L'idea era di eh, dare un, una storia a una canzone dell'ultimo album dei Radiohead che si chiama Codex e credo sarà possibile girare un clip mm -hmm. quest'estate, ho trovato già un'attrice, questo... anzi c'è stata addirittura una, una rosa di attrici possibili poi una, una, selezione, una selezione anche <ride> dovuta a impegni, malattie eccetera di altre comunque ne abbiamo una una brava attrice che credo potrà sostenere bene questo ruolo il video è molto interessante almeno a, a mio avviso e molto suggestivo insomma mh, diciamo, da questo punto di vista intendiamo ampliare quindi l'offerta della fornace certo no, mh, per quanto riguarda questo per quanto riguarda l'istituto eh, ovviamente film per ora non è... no, film per ora non abbiamo in programma, sì, abbiamo sì. il cantiere abbiamo il cantiere quanto riguarda selenità sì, però, però, sì. però selenità eh, è un bel, <ride> un bel sogno forse un giorno si manderanno in diretta magari gli spezzoni di un bel non finito, non so se un giorno sarà possibile anche finirlo, eh, magari con organici un po' ridotti perché la difficoltà è sempre quella di trovare gente che ci creda, trovare gente che si impegni, che abbia il coraggio di andare fino in fondo. Beh certo, per quanto riguarda il non finito diciamo, si può già cominciare un po' a fare, diciamo, siamo ancora un po' fase di ammodernamento dei vari sistemi perché abbiamo avuto un po' di stallo, oltre alla fronace tv, è stato finora solamente una rotazione continua di, di video, adesso siamo riusciti a trovare un po' più di mezzi, quindi stiamo cercando un po' di.. per appunto ci sono alcuni, eh, alcuni spot che abbiamo realizzato proprio a breve, cose così che prima non erano possibili. Io direi innanzitutto di, eh, prima di vedere, sto annunciando, ma chi ci guarda, è che palle questo, eh, di eh, ricordare i metodi con cui eh, è possibile interagire sia con l'istituto sia con la Fornace TV. E che Noi abbiamo attualmente, eh, un, eh, anzi in realtà ce ne abbiamo due di contatti Skype, di, di, di, sì, del tuo compagno e del mio allora eh, uno che è per appunto quello mio basta cercarmi tanto non bandano non è difficile nemmeno anche Tommaso fare. Mario tanto eh, oltre alla a web tv che è possibile trovare sia sul sito che eh, su livestream.com cercando la Fornace tv comunque è più facile credo cercarlo sul sito che istituto fornace.tv lo ripeto per chi magari non l'ha sentito poco fa e, e lì è possibile anche magari utilizzare la chat eh, poter scrivere proprio stupidaggini possono dire anche cose serie, c'è cioè il limite alla fantasia, e, è possibile anche su, per chi ce l'ha, su Twitter, eh, magari se uno vuole parlare da fornace può anche mettere la fornace di più normale, eh, però magari utilizzando le spero di dirlo bene, purtroppo in inglese sono una chiave, eh, l'hashtag eh, che è quella sorta di cancelletto davanti scrivendo la fornace tv tutto attaccato, così magari uno fa crescere questo hashtag e, e diventa magari tra i primi che ne sappiamo. Eh, oppure attraverso un nuovissimo l'indirizzo di mail che è la fornace.tv tutto attaccato, chioccio, un po' lungo però è quello un po' più diretto se no insomma ci sono vari, vari indirizzi di mail basta leggere cioè, insomma su contatti la sezione contatti di istitutofornace.tv Sì, eh, di recente è stato aperto ecco. eh, un, um, un gruppo facebook che ha una ventina di membri alcuni dei quali partecipano anche a qualche discussione eh, su questo gruppo sono oltre, appunto, oltre a essere possibili delle discussioni, sono anche presenti i video eh, recentemente eh, diciamo, eh, realizzati e anche quelli più vecchi, quindi mm. per, eh, dato che appunto, Facebook è uno strumento in continua crescita, usato eh, universalmente, può essere utile o comunque può essere carino anche iscriversi sì, a questo. I video, ti faccio questa domanda perché io non sono molto cosa di, di Facebook ma tramite le... perché lo odio parecchio. Sì, sì. <ride> chi chi odia Facebook, Facebook mi amerà e eh, chi invece ama Facebook mi aiuterà. Io per esempio non so perché sapevo che attraverso Facebook cioè, volevo dire, attraverso live stream è possibile mettere su Facebook invece avete, avete utilizzato uh, io, uh, YouTube? Io ho utilizzato YouTube e poi no, ovviamente ho, ho linkato il sito dell'Istituto. Ah, ok, quindi attraverso YouTube, perché sì. noi abbiamo anche un canale eh, sempre l'Istituto cin, la fornace, se non mi ricordo male, comunque sicuramente andrò cercando su istituto sì, ciao, istituto cinematografico, la fornace, sicuramente riuscire a trovare i video. E niente, e io direi di vedere velocemente quello che è stato finora fatto, una delle due produzioni, diciamo, principali, su, da, da quando, diciamo, iniziata, per virgolette, la fornace di Pure Revolution. E che sono eh, una produzione abbastanza nuova, cioè la fornace per il ciclismo, è abbastanza anche mirata. Eh, io inizierei vedendo i video della, del, diciamo, della prima... è saltato tutto. Va bene, tanto comunque registriamo. <ride> <E, ride> è saltato tutto, pazienza. E niente, quindi io direi di vedere velocemente il video del... Um, del, del della prima, diciamo, il primo passaggio del Giro d'Italia, che è stato documentato da noi con in realtà vedremo solamente dei pezzi che non c'entrano solamente nulla, che sono la diciamo, cronoscalata del monte del Valico Monte Limpio. e Va bene, nel frattempo che noi rimediamo questo inconveniente tecnico, vi vedrete Ma no, chiudetevi di l'endero, sa che giro io, L indiano, sa che potrebbe bici bicicletta tutta la macchina leone fosse con lui. Che di... Che città di... Che città di... Che città Che città di... Che città di... Che città Che Che Anche. Poi, ecco la vedi di vedere lì, insomma. No, non deve. Infatti, non deve, Beh, non deve fare ancora, perché... lì, maleva, porta, un nuovo perché... Non usa ne qualche volta di qui. Adesso, guarda mi ricordo quella volta. Perché l'altro si stava male pulito. Poi lui fece... Le... C'erano nel bagno, no? Sì, si me l'aveva sorriso prima io. E ti ha fatto sì. il volto. E eh. lo scatto subito. No, mi ricordo eh, quella volta, che tutto. Qui ci so, fatto caso, lui io stessi non E io? Io perché? Tra no, di tanto si <totipati> è con quella mattina. Ho preso... il Non un po'. non colpa tua? Good tra larga bibbo il ritardatario c'è un minuto ah, riprendiamo questa questa che in realtà la partiamo in diretta invece sarà come, come differita come, come riproposizione al futuro perché troppo abbiamo avuto dei problemi quindi sappiamo che attualmente non siamo più in diretta e vabbè, pazienza comunque ora poi penso vabbè vedremo come organizzarlo con il palinsesto. Nel 2011 invece quella che è stata solamente un passaggio poi è stato in realtà proprio un arrivo di tappa per cui potevano non esserci le nostre telecamere e abbiamo ripreso anche questa volta sempre per il ciclo, no, no, Marco, per il ciclismo. Per il ciclismo abbiamo ripreso questo arrivo per cui ora vedremo velocemente alcuni spezzoni diciamo, di questo di quest arrivo di tappa c'è il cambio segnalato che è un bel senso mamma mia infatti mi sembrava strano quando facciamo passare per qua ehi ma guarda a di... destra eh ma grazie, ci portavo quel gigantesco in quel modo ma gliel'hanno detto e vedete il giro ma è Ah, ma quando hanno fatto passare un addio bombo si sono forti come fanno sempre? Ah, gliela cavano? Ah, eh. Cioè era breve, te, fa il confine era stretto per ma quando viene gliela fa il lo faranno andare dritto capace. Ah, Poi lo ah, faranno andare su fetti là. Poi lo fanno girare. La... Oh, è. Oh, è. Oh, è. Eh, È proprio inceppato. Fermo. Oh. Vai, vai, vai, vai, vai, vai! è quello che ha cascato è quello che ha cascato è, è, è, che è, rotta, rocca, è tutto rosso tutto... no, tutto... no, qui, l'assuto ed è arrivato eh, mamma, è quello che ha è mamma tutti sono cascati eh, giuro è sicuro vai, vai, vai, vai, vai sono passare tutti, sta? Eh un attimo dai dai aspetta aiuto? aspetta le eh, ehm. Sì, sì, sì Ciao Oh, ciao Allora eh, Eccoci dopo, dopo aver visto questo, poi anche quest'altro filmato Io Eh Tanto a questo punto taglierei certamente il fatto della de, de produzione della de fornace, de fornace di Fucho, cioè i film, de, magari, mh, mh, metterei successivamente la diretta, per cui non, non staccate, eh, vabbè, la diretta era nava, come diretta, per cui subito dopo questa trasmissione se rimanete con noi vedete già. Da, i vecini delle rocce che seguiranno insomma quindi vedremo direttamente il trail, seguito ovviamente dal eh, da, film lo manderemo proprio in versione integrale compreso il next stage. e niente io direi quindi a questo punto di vedere quello che proprio sarà il futuro del, della, della fornace di tv allora innanzitutto penso che quello che sicuramente proseguirà come, come produzione, come progetto sarà eh, la fornace per il civismo. Sì, sì, sì. Eh, io già, vabbè, io non ho un anno ma lo vedremo anche successivamente, eh, già ho fatto alcune prove per quanto riguarda una, una cosa che sarà a stile diciamo, Cassani quando fa la presentazione a varie tappe. Eh, penso che sia assolutamente fattibile certo, in certo, uno no. solo forse è un po' difficile perché rispetto eh, andare con la telecamera no, questo è possibile, però eh, se uno è invece l'altro un... segue in macchina se sì, comunque mia. anche con già magari spezzone, visto come fa lui che sì. arriva, cioè nel senso fa giusto quei due metri perché tanto questo fa, cioè, fa due sì. metri e già questo pezzo è più quello più difficile eh, no, va bene, tanto volendo l'audio si può anche montare a posteriori per cui non è quello il problema. L'altra eh, produzione sicuramente ora già ho preso contatti eh, ovviamente tutto andrà a vedersi con, con la disponibilità non solo di, delle persone interessate ma anche degli operatori eh, sarà eh, una cosa analoga a Fornasce per il cibismo non è detto che sia uguale anche quel titolo, cioè insomma con la formaggio per il calcetto, non è detto che per forza debba chiamare così, può essere chiamarsi in qualsiasi altro modo, che probabilmente sarebbe la, la, la registrazione, ora non so se in diretta oppure a mandare insomma una post produzione, di eh, partite fatte in modo amatoriale tra insomma, persone qualcuno in realtà ha anche giocato insomma, a livelli professionistici, però insomma comunque la roba così... Un no, calcetto, Sì, veramente un calcetto a 5, sì, non il solito calcio, le solite squadre blasonate, cose di questo genere, ma insomma roba un po' più amatoriale come piace a noi. Ora, per quanto riguarda delle cose improbabili sicuramente che avevamo detto già anche nella precedente presentazione saranno delle cartone animati che sicuramente l'abbiamo già sentito con uh, una disegnatrice che una... sarà difficile per noi poterlo mettere, non lo so se si supereranno magari sì, però mh, attualmente troviamo alcune difficoltà per quanto riguarda mandare il disegno eh, in. Uh, in, da in in modo tale che scappa fuori un vero e proprio cartone animato. Eh, per cose che invece hai in mente tu? Cosa ci potrebbe essere? Forse, eh... Un po' più sicuro. A parte il videoclip non so. Ma a parte il videoclip... Ehm... Perché avevamo pensato anche a una sorta di... Diciamo di momento musicale ah. di questo. Sì, sì, sì. No, io avevo pensato piuttosto a, mh, siccome c'è già abbastanza ben avviato un programma eh, sì. che si trova su, mh, su YouTube tranquillamente, si chiama Io sono letteratura, eh, ovvero dei piccoli video mh, abbastanza brevi eh, in cui si parla, o si parla di letteratura, si ha delle opinioni, delle idee, eccetera, oppure si legge eh, un passo letterario ehm, avevo idea appunto di eh, diciamo, unirci e di affidare questa iniziativa a noi e trasmettere per esempio alcuni di, di questi cioè, clip. È una cosa molto buona sarebbe quella di fare una sorta di collaborazione con questi, cioè, nel senso sì. cioè, ok magari mandarlo a noi, tanto noi non gli chiediamo né denaro né cose, cioè nel no. no. senso se vuole, insomma non so che per forza devo comparire con una produzione nostra, no, tra, tra, magari, magari può essere appunto un'associazione, una, una sì, certo. Cioè, certo. noi ci guadagniamo soltanto, loro ci guadagniamo soltanto, per cioè, tratta di, di tempo, ampliare, no, le, esatto, di fare in e, niente, Una cosa invece un po' più possibile, ma io ho, ho fatto il verso del cavallo perché non so sinceramente se, quanto possa essere possibile, sarà quella di, di un TG, ora però la TG a Fornasce, insomma anche questo andrà rivisto. Attualmente eh, abbiamo visto come è possibile eh, il titolo, stiamo ancora accordandoci sul tipo di formato, cioè senso come impostarlo, se è un TG di Mentana o roba un po' più TG-Com per capirsi. Eh, però insomma, questo potrebbe essere forse un'idea magari di un TG che guardi sia al mondo sia alle cose un po' più locali, certo? Bisogna un po' vedere, per cui il eh, problema è sempre il fatto dell'amatorialità, no, perché comunque chiaro. non è che si può vedere dietro una redazione, comunque siamo sempre insomma un po' tra di noi, dobbiamo fare queste cose, per cui non so assolutamente se questo può essere fattibile. Però ecco... Non so, se non altro, dare qualche volta diciamo, dei saggi di ciò che accade sul territorio, questa è una cosa meritoria sì. e anche è possibile. Insomma. Anche tu mi parlavi esattamente, anche sì. non solo in edizione giornaliera, ma anche è una sorta di manuale, una... un ecco, dire, se, diciamo, un... Tg7, sì, di rettificenza. So... Sì, mi viene sommario, ma non è la parola giusta, eh, reso conto diciamo, sì, della reso settimana. Conto anche del mese, vedremo, insomma, ora questo qui, sicuramente un palinsesto diciamo, possibile potrebbe essere quello che la mattina rimarrà invariato a come è attuale, è una rotazione, diciamo, di filmati, film prodotti da una fornace, e, ehm, e aggiunto, ora non so se ci sarà pure una fornace per il ciclismo, per appunto quei video che abbiamo visto poco fa, ovviamente l'inventazione integrale, non con spezzoni e anche alcuni video presi da, da, diciamo, da internet, alcune diciamo, trasmissioni, cose di questo genere. Per l'appunto potrebbe esserci il fatto di ampliare questa, questa scelta, cioè, di aumentare ancora di più alcuni filmati, però non vorrei fare con, concorrenza a YouTube. Mm. E, no, anche perché noi abbiamo già un canale YouTube dove mandiamo alcuni questi filmati, c'è tutto quanto. Il, la, la fornace per il ciclismo, ovviamente cosa in diretta, questa non so, questa presentazione come riusciremo, se riusciremo a mandarla su YouTube. E niente, e, e ovviamente poi il pomeriggio era pensato ecco, questa, questa trasmissione eh, che riguarda la letteratura alternato insomma a questa qui per il calcetto, c'era anche in programma anche una sorta di trasmissione musicale ora per chi eh, ha Skype può vedere queste cose questi film questi queste televisioni una roba analoga a quella lì che eh, trasmette rock tv se non mi ricordo male eh, il programma se non ricordo male anche questo è troppo basso saltuariamente scarico questi canali dovrebbe essere il database di Pino Scotto una cosa simile, nel senso non, non sarà nello stesso identico modo, spero spero <ride> differenziarmi in ciò condotto eh, ora dovremmo avere una conduttrice abbastanza gata per, per il tipo di, form di, di, di format per cui molto non tanto rocchettara ma insomma abbastanza pratica della musica e niente, quindi questo più o meno potrebbe essere all'inizio al come cosa sicuramente potrebbe esserci, per esempio, la ripresa di alcuni eventi in diretta sì, certo. tanti proprio del del territorio ovviamente ah, questo e va bene, io direi eh, quindi a questo punto diciamo questa sorta di presentazione, sarà fatta più che altro con un rodaggio per eventuali ulteriori dirette, e mh, direi di concluderla velocemente ricordando alcune cose, che innanzitutto a eh, Fornace TV abbiamo creato un nuovo logo, è possibile vederlo anche nettamente mentre voi state guardando sulla sulla vostra sinistra, sulla nostra destra, ci sarà questo loghino, ovviamente riprende molto quello lì dell'Istituto e richiesto anche un po' per farlo. <ride> e... L'intenzione era anche quella di, di aumentare il numero degli spot, eh, anche perché noi mm. non prendiamo, ovviamente non credo metteremo pubblicità, ah. anche perché ci vuole dietro una società un qualche cosa che riprende questi soldi. Perché eh, poi offrire spazi pubblicitari è questo. O cioè, oh, possiamo fare sorte pubblici amari di qualche cosa locale, sì, ma... ma non è però che pensiamo... Con non che possa del contenuto per Esatto, cioè, magari qualcosa di qualche evento, non di più. E, e quindi questo ora mh, per quanto riguarda poi il palinsesto oltre ehm, a ah, quello lì che abbiamo detto noi non, non so se metteremo anche noi la signorina buonasera che fa la presentazione a parte abbiamo una bellissima voce che ci faccio <ride> anche nei, nel, nei film nelle pubblicità mi stavo incartando e mh, è possibile vedere il palincesto anche nel, nella pagina riservata proprio alla fornace di cui del, del sito dell'istituto, che è slash la fornace di cui attaccato.html, che sotto c'è scritto tutto quanto il palincesto ora per ora però no, penso potremmo anche mettercelo magari una sorta sì. di quella rosa, intanto va signorina un po' non vediamo magari a quest'ora vedrete questa, a quest'ora vedete questa. Perché sto prendendo un po' spunto da, da San Marino RTV, che ha questa cosa simile. Spero non, fare, no, non ci riuscirò mai a fare uguale, anche loro stanno giusto, per cui già questo dice tutto e... ma che non lo penso rimarremo solamente sul web e penso che ci basta ciò cioè, ma che noi siamo in mondovisione uh -huh. niente, quindi a proposito di mondo visione per ora penso di mantenere questa cosa di Eurovisione quando parte la diretta che penso sia una sciccheria poi ovviamente poi quando passerà un po' di più penso che si dimostrare anche quello che è cioè una cosa ridicola perché <ride> mondo visione l'Eurovisione l'unica cosa è che quello che dovremmo fare sicuramente ora sì, ok, creiamo un pari interso, ma creiamo anche gli spettatori un po' come creiamo l'Italia ma gli italiani certo. Eh. Certo. quindi sicuramente quello certo. che dovremmo più operare è sicuramente sul calderone di spettatori papàbili spettatori che è Facebook certo come hai detto tu, attraverso appunto, la, non so, un gruppo che eh, non mi ricordo più, sì, scusami. Sì, sì. Non è un gruppo è... di studio Fornace. Per mm -hmm. chi è pratico di Facebook, sicuramente lo dovrà immediatamente, per cui iscrivetevi ovviamente, guardatevi il più possibile, no? cercheremo infatti, di essere anche più puntuali rispetto anche a questa presentazione che abbiamo fatto un po' così. Sicuramente la replica verrà rimandata con una pubblicità che vi scorcerà tantissimo. Però, <ride> però ecco, eh, una cosa che sicuramente rimanderemo a breve, però io devo ancora guardarlo, sarà, c'è stata una sorta di notte bianca del Bavaio, del contro la legge Bavaio, una cosa di questo genere, ora non so il nome preciso, devo riguardarlo. Ovviamente noi rimanderemo questo qui, in, uh, non in mm -hmm. diretta, questo, cioè abbiamo mandato tutti uh, in piedi in diretta, una difficoltà immensa perché è stato un problema che non abbiamo potuto mandarlo direttamente ma attraverso un altro sito per cui c'era tutto il problema del buffering, ma tutte cose che speriamo di risolvere a breve. E niente. quindi... Okay io direi che quello lì che dovevamo dire l'abbiamo detto, detto altrimenti tutto tutto la replica verrà rimandato con tutte le varie cosine per cui mentre abbiamo parlato sicuramente saranno già comparsi i vari indirizzi e cosine che vi avevo detto precedentemente e niente quindi io vorrei ringraziare velocemente eh, non il computer perché ci ha saltato e eh, ci ha fatto maledire tutto quello di, di, di, di, di, di, di tutti i vari ingegneri che l'hanno progettato. Eh, ovviamente Livestream che ci ha, per, ci, ha, ci ha permesso quel mh, pochettino di presentazione in diretta e quello che vedrete e che, che, che, che state vedendo attualmente. E, e niente, quindi, seguite la fornace di Buh perché prossimamente vi manderemo questa, questa, questa, questa presentazione. Io ringrazio Tom Sis per... Io ringrazio te, per il supporto tecnico e per il no, programma La Casa Lecce per quanto riguarda tutti i costumi, Tutte le cose, sì. anche se vestiamo vestiti nostri. E niente, quindi, un proseguimento con i programmi della... Ah, giusto, con, eh, con il Lecce e le rocce che seguirà subito dopo questa nostra questa nostra presentazione. Arrivederci.